Sì, grazie Presidente, mi scuso innanzitutto ecco, per il mio tono di voce, eh, purtroppo devo tenerlo in questa modalità e con questa tonalità, e sì, come ha detto il Consigliere De Primo, il tema appunto, della discarica di inerti su Pia Laurentina, chilometro 11.200, denominata anche ex Cava Covalca dai cittadini eh, della zona di Vallerano e dell'area. Dell eh, è un tema insomma, ecco, che sta destando molta preoccupazione a parte i comitati che vivono lì in zona, ma eh, anche per, per tutti gli altri cittadini. Abbiamo affrontato sin da subito mh, questa, questa questione in Commissione Ambiente appunto affrontandola ben due volte aspettiamo la prossima conferenza di servizi per affrontarla una terza volta una commissione eh, richiesta a gran voce con un grido d'allarme da parte del, dei comitati di quartiere del territorio da parte mm, dei del municipio Nono eh, insieme alla consigliera Agnello che eh, insomma più volte ha sollecitato questa eh, questa commissione e anche da parte del consigliere Di De Priamo, perciò ecco c'è una trasversalità su questa questione, eh, la politica non si sfila da eh, questo tema, insomma, è un tema comunque eh, molto sensibile che riguarda anche la salute e la preoccupazione dei cittadini, eh, dove eh, questa discarica che già è esistente, ma che, come ha sottolineato il consigliere, prima la società eh, che eh, diciamo è proprietaria appunto di questo sito ha richiesto l'ampliamento, passando da 48.000 eh, metri quadrati di discarica a 82.000 metri quadrati, perciò quasi un raddoppio effettivo. Eh, su questo chiaramente sono intervenuti gli uffici. Ricordiamolo, la società ha presentato una, eh, una normale eh, richiesta di valutazione di impatto ambientale, insomma, come prevede appunto la legge del testo unico ambientale, e i vari uffici competenti, appunto eh, Regione Lazio. ARPA, eh, uffici di Roma Capitale, città metropolitana, sovrintendenza, sovrintendenza eh, statale, insomma, ecco, ognuno appunto, eh, ha espresso il proprio, il proprio parere tecnico. Noi esprimiamo quello che è il parere politico, cioè eh, appunto, eh, accogliamo eh, le richieste eh, e eh, appunto, come dicevo anche il grido di allarme e di preoccupazione da parte dei cittadini eh, con un, una contrarietà alla realizzazione e all'ampliamento eh, sostanziale, ecco, perché poi c'è una variante sostanziale da, da affrontare, perciò eh, parliamo anche di un procedimento eh, tecnico-burocratica abbastanza, abbastanza complessa, ecco, noi su questo come abbiamo detto in commissione eh, ben due volte ecco, ci opponiamo a questo ampliamento, siamo ben vigili insomma, ecco, su eh, questo, questa, questa questione proprio per la tutela dell'ambiente, la tutela anche e eh, la, la salvaguardia insomma, ecco, del, del sito che è comunque un sito di carattere ambientale e anche di biodiversità molto, molto complesso e che richiede un'attenzione da, da parte sicuramente della Commissione Ambiente, ma anche delle altre forze politiche insomma, che non sono all'interno di questa Commissione. Perciò eh, su questo Presidente noi abbiamo presentato anche due emendamenti, eh, sono stati inviati appunto alla segretariata come richiesto da lei, e perciò ecco, ringrazio ancora eh, i firmatari, io vorrei anche ehm, apporre ecco, la mia firma, eh, Presidente se è possibile, so che anche gli altri miei colleghi lo vorranno fare, eh, appunto per dare un segnale eh, oltre alle due commissioni ma anche un segnale di indirizzo d'aula. Grazie Presidente per, per la parola.